che è una studentessa che ha fatto la sua tesi qui in FBK, nel gruppo eh, di Cesare Forlanello, che è conosciuto per essere l'ideatore di Web Valley, quindi una sorta di di ricercatore che fa veramente un po' advisor per tanti giovani che si vogliono avvicinare alla eh, carriera di ricercatore. Isotta fa una ricerca molto interessante perché eh, lei studia scienze cognitive a Rovereto però è in un gruppo che si occupa di ICT e vorrebbe mettere a disposizione diciamo, del, del sociale anche il tipo di ricerca che fa. Isotta, sei voglia di raccontarci un po' di che cosa ti stai occupando? a tutti, eh, io sono matematica di formazione e quindi ho conseguito la mia laurea magistrale qui a Trento e mi sono avvicinata alle scienze cognitive durante la tesi magistrale e, una volta finita la tesi questo, questo aspetto comunque mi interessava particolarmente, in particolare questa borsa di dottorato mi permette di rimanere cioè in mette in comunicazione diciamo, il gruppo eh, di, di FBK per quanto riguarda tutto l'aspetto implementativo, algoritmico, di analisi di dati eccetera e eh, il Dipartimento di Scienze Cognitive di Rovereto che mi permette di eh, occuparmi di autismo in particolare e quindi di cercare di mettere eh, in collegamento tutta l'eterogeneità del profilo eh, fenotipico dei soggetti con autismo eh, al eh, profilo invece genetico perché ad oggi appunto non... Ora non si sa bene quali tipi di malformazioni genetiche sono associate eh, all'eterogenità del disturbo dello spettro autistico e, e quindi questa borsa mi permette appunto di unire questi, questi due aspetti e in particolare anche eh, di avere la possibilità di collaborare con il, il CBIO qui, qui a Povo, quindi per, tutta, per tutti gli aspetti genetici, e, molto interessante a mio avviso.